eh dura la vita dello youtuber a girare i filmati non lo sapete che cosa dobbiamo passare noi dobbiamo andare nei posti più strani per poter girare un video buono guardate qui e poi i nostri collaboratori a volte sono anche un po' noiosi eh. ma insomma se ne vuole andare non è il momento adesso poi apparirà in scena dai andiamo scusi ma lei ancora qui se ne vada poi la chiamo io è mai possibile, guarda, abbiamo impegnato la via per girare questo filmato e ci sono questi... Oh, finalmente. Un giorno sarà un grande attore, altro che sesto regista. Se ne vuole andare. Azione! Bene, adesso giriamo, finalmente. Ragazze, non è il momento di farsi selfie. Siete delle attrici. Allora, la vogliamo smettere? Stiamo girando. Azione! Seconda scena! Ragazzi, ma che telecamera avete messo? Mi sembra che abbia un po' troppo fuoco. Sì, fuoco ne deve avere. E questi fari? Questi fari non sono un po' troppo potenti. Non sono manco a led. Inquadrate bene il drone. Ecco, così. Drone partenza. Ach, ma che cosa Va! Fammi andare un po' in alto, va? Così ho almeno una migliore visuale. Si vede bene tutto da qui, ragazzi? Tutto a posto? Ah, cosa le comparse si stanno mangiando dei panini? Ma non era il momento. No, Vabbè, dai, montiamo questo video che è proprio rimasto così com'è. Eh, questa è la mia filosofia. Bene, adesso lo carico e ce lo guardiamo.